Ciao a tutti, oggi vi voglio mostrare come incordare un impasto all'80% di idratazione senza impastare e soprattutto come renderlo pronto all'uso in qualsiasi momento. Per fare questo ho studiato un processo decisamente inusuale, sfruttando sia l'autolisi sia la temperatura controllata a 3-4 gradi, quella del vostro frigo per intenderci. La chiave è l'inserimento di tutti gli ingredienti a bassissima temperatura, questa modalità ci permetterà di sfruttare esclusivamente la fermentazione data dall'unione di acqua e farina ed inibire totalmente la lievitazione, Processo che lasceremo sviluppare solo dopo il riposo a temperatura controllata di 34 gradi. Allo stesso tempo il processo di formazione del glutine avverrà spontaneamente come in una classica autolisi che non prevede mai l'inserimento del lievito. A differenza di questo processo che sto per mostrarvi, per ricapitolare, il recipiente, farina, sale, lievito e tutta l'acqua per raggiungere l'80% di hidratazione dovranno essere a non più di 3-4 gradi. Una volta amalgamato il tutto, riporremo la massa in un contenitore ermetico per un tempo variabile in funzione della tipologia di farina utilizzata e dalle vostre tempistiche per andare in produzione. Ad esempio farine più cruscali hanno maggiore attività enzimatica, quindi vi consiglio di in questo caso di non superare le 15 ore. Successivamente, massa sulla spianatoria, serie di pieghe intervallate da 10-15 minuti di pausa, da ripetere per 2-3 volte. A questo punto sfrutteremo la spinta data dall'1,5-300 di lievito, inizialmente inserito nell'impasto, per vedere raddoppiare in sole 2 o 3 ore la massa a temperatura ambiente di 23-25. Siamo raggiunti allo taglio, formatura e poi a pretto di 2-3 ore per poi arrivare in cottura. Il medesimo processo potete seguirlo anche nel caso vogliate inserire grassi all'interno dell'impasto. Vi suggerisco, nel caso di teglia romana, il 2,5% di olio. Vi lascio ora il procedimento. Ciao! Abbiamo ciotola ghiacciata messa in freezer, farina messa in freezer circa un'oretta fa, acqua circa 2-3 gradi, sale e lievito. Vi lascio poi tutte le quantità direttamente in descrizione. Scegliamo tutto il sale nell'acqua. vi ricordo idratazione all'80% andiamo a inserire direttamente tutto il lievito e sciogliamo anch'esso farete un po' fatica perché vista la bassissima temperatura il tutto tende a rimanere più diciamo agglomerato. Comunque andiamo a inserire tutta la farina in ciotola, il lievito si è sciolto quindi acqua, sale e lievito. A questo punto andiamo a inserire tutti i liquidi e andiamo a miscelare. L'importante è che tutta l'acqua venga assorbita dalla farina. Farina. Che farina ho utilizzato? Allora su 600 grammi totali di farina ho usato 400 grammi di petra tipo 9, petra 9 scusate, è una farina 100% integrale che ha un'alta capacità di assorbire liquidi. Poi ho utilizzato 100 grammi di Metro Chef, una 005 con una forza di circa 300 e 100 grammi di caputo manitoba oro quindi diciamo che c'è una base di farina integrale e poi a concludere della doppio zero ok Abbiamo praticamente amalgamato il tutto. Potevo utilizzare la ciotola più... Quella un po' più piccola, ma ormai che in questa la lasciamo in questa proprio perché questa è gelata da freezer. Ok. Come vedete si è tutto amalgamato. Andiamo a coprire con cellophane idretto in frigo a 4 gradi per un tempo che sarà dettato più che altro dalle vostre esigenze non tanto dalla necessità della massa di lavorare. Comunque direi di perlomeno farle fare un 8-10 ore. Rottando l'autolisi dovremmo riuscire ad avere come risultato un, un buon sviluppo della maglia glutinica e con successivamente una serie di piedi riuscire ad avere una corretta incordatura. Bene, l'impasto è pronto, andiamo direttamente in cella ci vediamo poi vi farò sapere quante ore avrò fatto riposare l'impasto per le successive fasi ciao ragazzi sono passate 16 ore vediamo un po come sta il nostro impasto cresciuto zero perfetto è stato 16 ore a 4 gradi come vedete è un impasto molto molto cruscale adesso cosa andiamo a fare? andiamo a rovesciarlo sulla nostra, sul nostro piano di lavoro ok e da adesso in poi ma poco alla volta partirà la lievitazione adesso allarghiamo la massa ricordate vi ricordo che è un idro 80 quindi abbiamo un impasto idratato già all'80 andiamo a fare una serie di piede come come vogliamo poche parole come vogliamo Faremo riposare un attimo, abbiamo fatto una prima serie di piede, considerate che è freddissimo, quindi non bisogna stressare troppo la maglia, però insomma andiamo già abbastanza bene. Lo faccio riposare, adesso lo raccolgo un attimo con, con il tarocco impasto attorno temperatura ambiente 23 gradi ok lo facciamo riposare così un quarto d'ora a tra poco ok ragazzi sono passati altri 15 minuti anzi sono passati 15 minuti non altri 15 minuti come vedete l'impasto si è rilassato ed è già migliorato ora procedimento di prima facciamo delle pieghe come, come volete voi come vedete non sto tirando molto l'impasto E facciamo altri 15 minuti di riposo ricapitolando abbiamo l'impasto trattato all'80% con tutto il sale e tutto il lievito quindi diciamo che l'impasto è finito dobbiamo giusto rafforzarlo un attimo via è passato un altro quarto d'ora facciamo ancora una serie di piedi e poi lo mettiamo a puntare al caldino considerazioni non aspettatevi se utilizzate come avete come ho fatto io delle farine molto cruscali un'estensibilità esagerata perché appunto non sono queste farine che vi possono dare un'estensibilità molto accentuata ma comunque come potete vedere la maglia si è formata perfettamente non l'abbiamo praticamente impostato, ha fatto tutto l'autolisi e abbiamo l'impasto già completo. Ora lo metterò a riposare in un contenitore oleato e al raddoppio farò lo staglio. Ho preso il contenitore, lo vado a riporre, farò un segno per vedere il raddoppio. Considerazioni finali, se non disponete di un'impastatrice a spirale o anche semplicemente di una planetaria, se volete un sistema rapido ed efficace per realizzare impasti ad alta idratazione, ritengo che questo processo sia fortemente vincente. Scegliete le farine che più preferite in funzione del gusto e del risultato che volete ottenere, tenendo pur sempre in considerazione che saranno da prediligere farine medio-forti con buone attitudini alla creazione di glutine, vista l'importante percentuale di acqua utilizzata. Detto questo, amalgamate i vostri ingredienti e riponete il tutto in frigorifero fino al momento della produzione e in 4-5 ore sfornerete un prodotto di elevata qualità, avendo fatto fare il grosso del lavoro al tempo e alle capacità chimico-fisiche dei vostri ingredienti. Da tenere in considerazione, questo processo è ovviamente utilizzabile anche per idratazioni più basse. Alla prossima!